non è bonita al 100% è bella perché Gesù lo ha fatto bene è bello perché Gesù lo ha fatto bonito. e quello che c'è dentro si vede anche fuori e quello che sta dentro si vede fuori anche vero? Eh, mia moglie stava dicendo, Mi mujer stava dicendo che una luce non si può nascondere che luce non si può nascondere ma si deve mettere eh, in cima ad una montagna sino per che, essere vista ma che si deve mettere in una montagna per essere vista però per fare in modo che questo si verifichi Pero para hacer que esto, se, esto pase, para hacer que nuestra vida pueda dar la luz que se espera, no podemos hacer las cosas a la manera del mundo. No podemos hacerlas con, no hacerla con nuestras fuerzas. No lo podemos hacer con el engaño. Ma dobbiamo farci guidare dallo Spirito Santo. Te, que hacernos guiar por el Santo. Per fare le cose non alla nostra maniera. Uh, non alla maniera di Dio. Infatti, il messaggio di oggi si chiama così. Por el de hoy se llama así. Alla mia maniera. A mia maniera. O alla maniera di Dio. O manera de Dios. Vogliamo leggere 1 Samuele, capitolo 17? Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 17. del versículo 38 al versículo 40. Saludamos a todas las personas que nos están seguiendo en directo en Facebook. También saludamos a las personas que nos están viendo en directo en Dios Facebook. Dios os bendiga, es una palabra para vosotros. Dios os bendiga porque hoy es una palabra para ustedes. <coughs> y Saúl visité a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y ármole de coraza. Hició a David su espalda sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su callado de su, en su mano, y escogióse cinco piedras lisas de arroyo, y puso las en el saco pastoril y en el surrón que traía, que traía. y con su onda en su mano, vase hacia el filisteo nel 2012 e nel 2014 nel 2012 e nel 2014 ho fatto alcuni viaggi missionari in Bulgaria e Bulgaria e la Bulgaria è un paese veramente strano y el Bulgaria es un muy raro le cose sono molto diverse da quelle che noi facciamo immaginate che appena arrivato un giorno ho fatto una domanda nella chiesa immaginate che il primo giorno che ho arrivato alla chiesa e ho fatto una domanda in chiesa. Voi lo sapete che il ritorno di Gesù è vicino? Ustedes saben che la llegada di Gesù è pronto. E tutta la chiesa così. E tutta la chiesa così. E quindi ho ripetuto la domanda. Voi lo sapete che Gesù sta per tornare? E io ripeti la pregunta e dice Ustedes saben che Gesù va a volver pronto? E tutti quanti? E, todos così. e io guardai il mio traduttore. E io mirai il mio traduttore. Cioè, ma dove mi hai portato? E, dice, Donde me e lui rideva, rideva, rideva. E lui si stava riendo. Perché in Bulgaria così significa sì e così significa no. Perché in Bulgaria così significa sì e così significa no. È il contrario di noi. È al revés de come lo hacemos nosotros Ed è un paese veramente strano. È un paese molto raro. Anche le lettere che tu leggi non sono come le nostre. Anche le lettere che leggi non sono come le nostre. Perché usano un alfabeto che è il cirillico. Perché io sono un alfabeto che è cirilico E quindi è una cosa proprio assurda vivere in quel posto È qualcosa E' la cosa che più mi ha eh, diciamo, dato fastidio durante questo viaggio E la cosa che più mi molestò, diciamo, in questo viaggio Che io ho dovuto dipendere in tutto e per tutto dalla mia, dal mio traduttore Che io ho dovuto dipendere in tutte le aree del mio traduttore Perché non potevo neanche andare a comprare una bottiglia d'acqua Perché tampoco potevo andare a comprare una bottiglia d'acqua Perché non si capiva nulla Perché non si intendeva nulla non è come lo spagnolo e l'italiano che sono simili. Non è come lo spagnolo, il castellano e l'italiano che sono similares Che alla fine qualcosa sempre capisci. Che al final algo entiendes. No, no, là non si capisce proprio niente. No, ahí non si entiende nada. Gloria a Dio, per esempio. Por esempio, Gloria a Dio. Si dice, slava la boca. Si dice, slava la boca. <risa> non c'è proprio niente di parado. Non hai niente di E quindi io lì dovevo dipendere al 100% dal mio traduttore. E ahi tuve dipendere al 100% del mio traduttore e la stessa cosa è quella che è successa ad Israele nel deserto e lo stesso è quello che è stato a Israele nel deserto immaginate dopo 400 anni di schiavitù in Egitto Imagínense después dopo de 400 anni di schiavitù in Egitto ad un certo punto Dio gli dice voi dovete andare nella terra promessa e Dio gli dice voi dovete andare nella terra prometita che bello andiamo che bonito, vamos! però dove? però dove? Per dove dobbiamo passare? dove dovete andare? Aspetta, ma qua c'è il mare Espera, qui sta il mare e noi abbiamo le barche e noi non come facciamo? come si fa? loro dovevano arrivare nella terra che Dio gli aveva promesso loro dovevano arrivare nella terra che Dio gli aveva promettato però non lo potevano fare in base alla loro maniera però non potevano farlo según la loro maniera ma dovevano seguire la guida e la maniera di Dio Sino che dovranno seguire la guia e la maniera di Dio. Questo è quello che stiamo dicendo questa mattina. Es que dio ti ha dato una promessa nella tua vita. Dios dio ha dato una promessa in tua vita. Però tu non la puoi realizzare con la tua maniera. No in tu Ma hai bisogno che lo Spirito Santo ti guidi. Sino che necessitas del Santo che te guidi. Per poter arrivare a quella promessa. Per arrivare a questa promessa. Perché non è alla tua maniera. No a tu manera, sino che è la sua maniera. Sino che di Dio. Amén. La stessa cosa è successa con gli Apostoli. Lo mismo passò agli Apostoli. Quando Gesù è stato assunto in cielo. Quando Gesù se fu al cielo. Gesù gli ha dato una missione. una missione. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. Andate per tutto il mondo a predicar predicare l'Evangelo. Però come? Però come? Dove? Dove? Come farlo? E come farlo? Loro non lo sapevano. Io non lo sapevano per questo Gesù non li ha lasciati da soli Por eso los solos, ma gli ha dato una guida sino che gli ha una guida Giovanni 16.13 no, Juan bueno, bueno, 16, 13. ok, Juan 16.13 <coughs> però quando viniere a che il verdad, di verità os sorghierebbe a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hablará y os hará saber las cosas que harán han de venir. Entonces, Santo era lo Espíritu Santo era lo que, Jesús había, era lo que Dios, Jesús, Jesús había dejado para guiar a los apóstoles. No basta saber lo que Dios te ha promeso. Perché non è sufficiente sapere quello che Dio ti promette, devi anche sapere come arrivare a quello che Dio ti ha promesso, sino che también tienes che sapere come llegar a quello non è quello che tu devi fare, non è che tienes che hacer, ma anche come lo devi fare, sino come tienes che hacerlo, anche come è una chiave, perché ci sono dei metodi che non sono buoni, metodi che a volte noi usiamo per fare una cosa che è buona. Métodos che usiamo per fare algo bueno. Pero el método no es bueno. Pero el metodo non è buono. Magari vogliamo risolvere A lo mejor queremos resolver una competición con una persona. Allora mi litigo, entonces peleo, e quindi Tomo una silla y se la rompo en la cabeza. E si finisce la discussione? E ahí termina. La discusión è La discusión si terminó. Pero il modo non è stato bueno. Pero la manera no fue buena. La ¿Verdad? verità? o succede soltanto in Italia? o solo passa in Italia che quando ci sono delle discussioni? Que quando hai discussione? discussioni si prendono le sedie e vengono i piatti in casa Vuolano i platos, le sillas in Italia volano i piatti qua le pentole per le paelle qui vengono le solle per le paelle la paella quindi il nostro metodo il nostro metodo non funziona non funziona. Quello che veramente funziona, il di che funziona è il metodo di Dio. di Dio La Bibbia anche parla di diversi metodi che non funzionavano. La Bibbia anche parla di alcuni metodi che non funzionavano. Il metodo di Aran, per esempio. Il metodo di Aran, per esempio. Che era l'inganno. Il l'inganno. Molti vogliono conquistare le benedizioni con l'inganno. Molti vogliono conquistare le benedizioni con l'inganno. Per esempio Giacobbe. Giacobbe aveva un fratello che si chiamava Esau e Esau. Esau aveva la benedizione e Esau aveva la benedizione e allora Giacobbe fece un grande inganno e Jacob hizo un grande inganno quando ha visto che il padre voleva benedire Esau quando ha visto che padre voleva benedire il hermano la madre gli fece ha detto un grande suggerimento la mamma gli ha un consiglio fai un bel imbroglio così ti prendi tu la benedizione e come mira, ingannalo e ti tomas la benedizione e la madre veniva da Aran e la mamma scendia di arani e quindi lui cosa fece? si mise delle pelle di pecora sulla mano? e si poteva pelle di oveja sulla mano perché Saúl aveva tanti peli perché Esaù aveva molti peli dice così se mio padre non ci vede, quindi se mi tocca vedrà che io sono peloso. e come mio padre non lo vede, quasi mi tocca vedrà che sono veloce e infatti il padre quando lo voleva benedire dice sei tu? e per questo il padre quando voleva benedirlo le preguntó se era lui sì sí, sì, sí, sono io Esaù sì, sí, sono io Esaù Ah, non mi fido, la voce non è quella. No, non confio in ti, la voce non è questa. Fammi toccare le mani, fammi vedere se ci sono i veli. Fammi toccare i bracci, fammi vedere se stanno sono i peli. E effettivamente c'erano i peli. E stavano i Perché sapevano come ingannare. Perché sapevano come ingannare. Per arrivare al suo obiettivo. Para al obiettivo. E questo è lo tipico di Aran. Questo è es lo tipico di Aran. Perché quando Giacobbe alla fine è dovuto scappare per salvarsi mm. la vita, perché quando Jacob guardo dove scappare per salvare la vita Perché quando tu fai le cose col incando non ti possono andare bene Perché quando tu haces las cosas con engaño no te pueden ir bien Ando dal zio dal fratello della madre Se fu del del tio e l'hermano della mamma Adarán Adarán e anche lo zio gli fece l'inganno E il tio dammi lo engañó Lui lavorò 7 anni per sposarsi con una donna El trabajo 7 años para casarse con una mujer E la no tener le esto me trovo un'altra Y la cama le hicieron encontrar otra e però lui non se ne accorse durante la notte. Però lui non si dà cuenta durante la In notte. La Ma la mattina quando aprì la finestra. Però la mattina aprendo la ventana. E questa chi è? E questa chi è? <ride> Perché? Perché ad Aran era questo metodo, volevano fare tutto con gli inganni. Perché la famiglia Arane aveva tutto con inganni. Però l'inganno ti porterà sempre dolore. Però un inganno sempre ti va a traer dolore. Proverbi 10 22. Proverbi 10.22. Proverbios 10 22 La bendición de Dios no porta la tristeza. La de no añade tristeza con ella. Y Jacob, para tomarse la bendición con el engaño. Ha sofferto tanto. Ha sufrido mucho. Ha tante volte la vida Riesco molte volte la vita Però ad un certo punto quando stava tornando un momento quando stava Iniziò a mettersi paura del fratello Empezò a tener miedo del hermano Perché gli dicono guarda tuo fratello viene con 400 persone A salutarti Perché dice tuo hermano viene con 400 uomini per salutarti Già, cioè, bel saluto, 400 uomini armati. Ma che ho unito un saluto con 400 uomini armati. E Giacobbe iniziò ad avere paura. E Giacobbe iniziò a tenere miedo. E quindi y... là iniziò a cercare Dio. E allora iniziò a buscare a Dio. E cercò Dio. E buscò Dio. E Dio gli iniziò a parlare. E lei iniziò a parlare. Fino a quando non ha iniziato a lottare con Dio. Asta che non ha iniziato a lottare con Dio. E ha deciso di cambiare la sua maniera di camminare. E ha deciso di cambiare la sua maniera di camminare. Perché l'angelo gli ha colpito il piede. Perché l'angelo al piede. E da quel momento Giacobbe ha iniziato a camminare in maniera diversa. E da lì Giacobbe iniziò a camminare in maniera diversa. Aveva capito che con l'inganno si rischiava la vita, aveva intenduto che con l'inganno si rischiava la sua vita. E decise di cambiare la sua forma. De y dejó de cambiar su forma de hacer las cosas. Porque a la nuestra manera las cosas no funcionan. Porque las cosas eh, nuestra manera no funcionan. Pero funcionan manera sino que funcionan a la manera de Dios. y también vogliono fare le cose con l'inganno. Muchos cristianos también quieren hacer las cosas con el engaño. Con engaño. Ah, yo necesito di questa di questi soldi. una truffa, faccio una trampa, ecco así: haré una trampa con el ciuffo. No, una trampa una trampa e faccio qualcosa di soldi per risolvere il problema e faccio un po' di dinero per risolvere il problema non funziona no poi c'è la maniera dell'Egitto de con la propria forza con forza Mosè era cresciuto nell'Egitto era cresciuto come il figlio del faraone, como el hijo del faraone. era in un posto privilegiato stava in un lugar privilegiato e la Bibbia dice che lui sapeva che Dio voleva liberare Israele attraverso la sua mano e la Bibbia dice che sabbia che que Dio voleva liberare Israele per sua mano e quindi un giorno lui andò a trovare la sua gente e un dia si fu a incontrare la sua gente e ha visto che un egiziano stava litigando con un ebreo e vio che un egipcio stava peleando con un ebreo e dice adesso lo uccido papà. E Dice, ora lo mato lo cercava di liberarli con la propria forza tratava di liberarli con su forza e per questo è dovuto scappare per 40 anni nel deserto e per questo è dovuto scappare per 40 anni nel deserto passare dal palazzo del, Rey del, del Rey al deserto. al deserto perché voleva fare le cose con la sua forza. Perché voleva fare le cose con la sua forza. Anche tu non puoi fare le cose con la tua forza. Tu tambien non puoi fare le cose con la tua forza. Non cambiare i vostri mariti con la vostra forza. Mujeres non potete cambiare i vostri mariti con la vostra forza. Ah, è es che que mio marito si ubriaca. è es che que mio marito si emborracha. Ah, mio marito gioca. Il marito gioca. Allora io mi metterò là e farò una testa tanta fino a quando non cambia. Quindi io sarò lì e lo farò regagnare fino a che non cambia. E infatti il marito cambia. E il marito cambia. Cambia casa. Casa. E cambia sposa. O oh, cambia sposa. O succede solo in Italia? O se lo passa in Italia? perché non puoi cambiare il tu, tuo marito perché tu non puoi cambiare tuo marito nella tua maniera In tu ma quando Dio scende sulla vita di tuo marito, tu marito e il tuo marito si converte e lui si converte allora vedi che butterà tutta la birra fuori dalla finestra vedi che va a tirare la cervezza per la ventana non giocherà più all'otto Las e si prende la cura della famiglia. Perché Dio cambierà il suo cuore. Perché Dio cambierà il suo cuore. Non lo puoi fare tu con le tue forze. Non puoi farlo con le tue forze. Ma la maniera di Dio. Sino che la maniera di Dio. Amen. Tutto lo ombre, amen. No. <risa> Uguale mariti non potete cambiare le vostre mogli. allo stessa maniera, lo mariti non potete cambiare vostra esposa. È uguale. è uguale. Esiste anche il terzo modo, il modo della Mesopotamia. El, la terza maniera è la de Mesopotamia. Cerco io di trovare qualcosa per risolvere il problema. Io intento di trovare algo per risolvere il problema. Per esempio, Abramo non poteva avere figli, Abramo non poteva tener hijos. Dio gli aveva parlato che gli avrebbe dato figli con Sara. Y Dios le habló de que iba a tener hijos con Sara Pero pasa el tiempo, Pero pasa el tiempo. Pasan los años. los años Sara se hace vieja, vieja. Abramo se hace viejo Abramo también y, el hijo no y los hijos no llegan Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ahí una ley en ese tiempo existía una ley en Mesopotamia donde se podía permitir tener un hijo con la sierva e quindi decidono di attuare una cosa che per il mondo va bene E decidono di de attuare qualcosa che per il mondo sta bene Lo fanno alla maniera del mondo E lo fanno alla maniera del mondo eh, ah, efectivamente, funciona perché arriva un figlio. Y funciona porque llega un hijo. Pero el hijo que arriba no es el hijo de la promesa. Pero el hijo que llega no es el hijo de la promesa. El hijo de la serva. Es el hijo de la sierva. ¿Es este hijo creará un mare de problemi nella famiglia? Y ese va a crear un unos, un montón de problemas en la familia. Es crea hay problemas fino al giorno d'oggi. Y crea problemas hasta el día de hoy. Tú puedes hacer una cosa porque magari la legge te lo consente. Tú puedes hacer algo porque la ley te te lo Te lo dejaré. Te lo permite. Pero esto no significa que esto es lo que Dios quiere en tu vida. Pero no significa que es lo que Dios quiere en tu vida. Tienes que hacerlo en la manera de Dios, no en la tuya. Tienes que hacerlo en la manera de Dios, sino en la tuya. Va bene, questa cosa la posso fare, non c'è niente di male. Bueno, Dice, non nada malo. Sì, però non è quello che que Dio ti ha detto. Sì, però no non è quello che Dio ti ha detto. E non è della maniera che Dio ti ha detto. Non è della maniera che Dio ti ha Quindi la maniera della Mesopotamia, y, eso, la maniera della Mesopotamia, al finale non funziona. Al final non funziona. E ti creerà sempre problemi. E sempre ti va a creare problemi. Come è successo con Ismael? Come è con Ismael? Quindi oggi Dio ci sta chiedendo eso, no, Dios nos está Come vuoi raggiungere la benedizione che Lui ti ha promesso? Come vuoi raggiungere la benedizione che Lui ti promette? a tua maniera o a maniera di Dio De tu o maniera di Dios. come lo fa la tua famiglia o lo fanno nel tuo paese come lo fa la tua famiglia o lo fa nel tuo paese come è fatto nella tua cultura come è fatto nella tua cultura con l'inganno. con el Con l'astuzia con astucia. Con i debiti con deudas Affliggendo gli altri affligendo los demás facendo le trappole. haciendo trampas si stai nella affliczione stai nella affliczione è giusto cercare la benedizione di Dio. È giusto cercare la benedizione Però di Dio. Però questo Dios. deve essere fatto alla maniera di Dio. Però tiene che essere fatto alla maniera di Dio. Quindi dice, Apostolo, perché abbiamo letto la storia di Davide? Apostolo, perché abbiamo letto la storia di Davide? Perché questo è un grande esempio. Perché è es un grande esempio. C'era un filisteo da combattere. C'era un filisteo que... per pelleare. C'era un nemico da uccidere. C'era un nemico per matare. E c'era una promessa nel popolo di Dio. E c'era una promessa en el Reino di Dio. Che quella battaglia sarebbe stata vinta. Che questa battaglia sarebbe stata vinta. E quindi Davide si fece avanti, diceva, voglio realizzare quella promessa. Davide si puso avanti e diceva, io voglio realizzare questa promessa. E Saulo disse, va bene. E Sa però gli mise addosso la sua armatura però le puso encima sua armatura gli diede la sua spada le dio sua gli diede la sua, uh, la sua armatura Le diede la sua armatura il suo scudo il suo scudo però Davide con quello non riusciva neanche a camminare. Però Davide ni si camminare con eso. E Davide dice: Io non ho bisogno di tutte queste cose. E Davide le dice: Io non necessito tutto questo. A me basta una mazza e una fionda e cinque pietre. Io solo chiedo una barra o una onda e unas pedras. Che Saulo disse: Ma dove vai? Tu sei un ragazzo. Che Saulo le dice: dove vas che eres un chico? Con una mazza, con cinque pietre. Con una barra, una rocca. Però Davide dice una cosa importante. Però Davide le dice, le dice algo importante. Io ho ucciso un leone e le ho ucciso un orso. Io ho ucciso un leone e un osso. Perché Dio lo aveva preparato per uccidere il gigante. Perché Dio lo stava preparando per matare il gigante. Dio non ti manda mai ad uccidere un gigante senza averti preparato. Dio non ti manda mai a uccidere un gigante senza averti preparato. E quando ti prepara? Ti prepara alla sua maniera. E quando ti entrena, ti entrena a sua maniera. Non lo fece allenare con le spade a vedere come si combatte. Non lo fece allenare con le spade per vedere come si pelea. Ma lo fece allenare con le, con le mazze, con i, le pietre. Sino che con barras e rocas. Perché? Perché la maniera di Dio perché la maniera di Dio era per dare gloria a Dio. Era per dare dar gloria a Dio. La gente non doveva dire, Davide ha vinto perché aveva la spada buona. La gente non doveva dire, Davide ha vinto perché aveva una buona spada. Non ha vinto perché aveva lo scudo forte. No ganó tenía un non l'ha fatto perché era un guerriero, uh, stu aveva studiato, quindi era guerriero. Non l'ha fatto perché vi ha studiato e era un guerriero. Ma lo ha fatto perché l'Eterno era con lui. Sino che l'ha fatto perché Dio stava con lui. E Dio questa mattina ti sta dicendo. Che non lo puoi fare con la tua forza. No tu non lo puoi fare con l'inganno. Non lo puoi no fare come lo fa il mondo. Non lo puoi fare come lo fa il mondo. Lo devi fare come lo fa Dio. Sino lo Così conquisterà la terra promessa. Así vas a la Mosè, Moisés, 40, anni dopo, 40 anni dopo, era vecchietto. E all'improvviso gli appare un fuoco che brucia un albero che brucia e repente gli appare un arbusto che sta ardendo. E Dio gli dice vai. Dio le dice vai. Vai contro tutto l'esercito del faraone. Vai contro tutto l'esercito del faraone. Bene, signore, come vado? Bene, signore, come vuoi? Prendi questo bastone. Toma questa barra. Ma come vado contro un esercito vecchietto e tu non mi dai un altro esercito? E gli dice, signore, però come vuoi contro un esercito che stai viego e non mi dai un altro esercito? Mi dai solo una mazza di legno. Solo mi dai una barra sì. di madera. E come faccio io a distruggere un esercito? Come vai a distruggere un esercito? Vai perché io sarò con te Pero ve que yo perché quando Dio è con te, contigo, anche con una mazza di legno, con una barra di puoi distruggere un esercito. Puoi Abramo. Abram. aveva ormai 100 anni. Tenía 100 años. La moglie non aveva più il ciclo. La mujer ya no tenía regla. Per il mondo e per gli scienziati, non poteva uscire incinta e non sappiamo, Abramo, a 100 anni, se poteva avere ancora figli. Y tampoco sabemos si habrán podía tener hijos a 100 años. Pero sucede un milagro. Pero pasa un milagro. A 100 años. Que a cien años. No obstante la donna no le va más el ciclo. A pesar de no tener regla, Esa incinta. Sale embarazada. Perché quando Dio vuole. Perché quando Dio vuole. Anche se nella tua vita le cose sono impossibili. E anche se in tua vita le cose sono impossibili. Si possono realizzare. Se può realizzare. Perché è Dio quello che governa. Perché Dio è quello che reina. Non sono le leggi del mondo. E non le leggi del mondo. E anche le leggi della natura. Tampoco le leggi della natura. Ma Dio che è sopra tutto questo. Sino che Dio che è sopra tutto questo. E così via abbiamo tanti esempi nella Bibbia. E abbiamo molti esempi nella Bibbia. Giuseppe. Giuseppe. Era nella prigione. Stava nella prigione. E cercava le E incontrava le Perché c'erano lì dei funzionari del re nella prigione. Perché via uno funzionario del re nella prigione. Había, había per, re la e quindi lui interpreta i sogni. E gli interpreta i E dice, per favore, ricordatevi di noi. E dice, per favore, accordati di me. Però loro si dimenticarono. Però si olvidano. Però all'improvviso da che stava nel carcere de de cárcel, si ritrova ad essere vicerei di Egitto. Si Perché non era la sua maniera di, di trovare soluzione. No Ma la maniera di Dio. Sino la de Dios. Chiesa, come vuoi vincere oggi? Chiesa, come vuoi ottenere quello che Dio ti ha promesso nella tua vita? Come vuoi ottenere quello che Dio ti ha promesso nella tua vita? Al modo di Aran con l'inganno? Al modo della Mesopotamia? con il mondo come fa il mondo la maniera della Mesopotamia come fa il mondo al mondo di Egitto cioè con la tua propria forza alla maniera di Egitto con tua forza o vuoi farlo nel potere dello Spirito Santo o nel potere dello Spirito Santo oggi Dio ci sta dicendo, sta dicendo che dobbiamo conquistare Che dobbiamo conquistar nella maniera dello Spirito Santo. Maniera del Spirito Santo e oggi siamo in un tempo in cui possiamo dire e oggi siamo in un tempo in cui possiamo dire Signore ho provato di farlo con le mie forze Signore intente a farlo con le mie forze però non ci sono riuscito però non pude lograrlo Signore ho fatto anche facendo delle cose sbagliate Signore l'ho intentato facendo cose malas. Ma non ce l'ho fatto Però non pude lograrlo. Signore l'ho fatto come mi ha insegnato la mia famiglia Signore lo hice come la mia famiglia mi ha insegnato E neanche ha E funzionò Oggi Signore voglio farlo come dici tu Però voglio farlo come tu dici Costi quel che costi Questo è lo che è questo Io vedrò la benedizione di Dio nella io mia vita Io voglio avere la benedizione di Dio mia vita E quindi voglio avere un momento per pregare adesso stare un momento per orarsi. Salutiamo le persone che ci seguono su internet. Salutiamo le persone che non seguono internet e pregheremo qua.